La famiglia che vorrei, vizi e virtù di genitori e adolescenti, perché genitori non si nasce, si diventa. Come ultima intervista di questa diretta di oggi abbiamo in collegamento telefonico un ragazzo di 14 anni, si chiama Marco, Marco Colarossi, è un ragazzo molto particolare, scopriremo insieme a lui perché. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, grazie Berlindino. Allora... Tu hai una passione, una passione molto strana, soprattutto in questo periodo. E come è nato il tuo interesse per la politica? Ma guarda, dire come è nato il mio interesse è molto, molto difficile perché non lo so neanche io. È una cosa che comunque ognuno ha il proprio talento, il talento per il calcio, il talento per il basket, insomma la propria voglia di fare per alcune, alcune cose. Io ho questa voglia di fare, e voglia di occuparmi di queste cose. Allora, tu hai un sito, lo ricordiamo, è marcocolarossi.it, che è anche un blog, un canale YouTube. E soprattutto hai avuto questa idea di intervistare proprio in diretta i politici. Ma mh, da cosa è nata questa idea? Diciamo che questa idea è nata dall'eccessivo bisogno di far conoscere alcuni deputati alle, alcuni deputati alle persone. C'era stato un grande bisogno comunque di mostrare... Eh, delle persone che comunque sono nuove e poi anche comunque per rispecchiare ciò che faccio, cioè intervistarmi da solo sarebbe, stato, sarebbe stata mia amica l'omania dato che io non, comunque non sono nessuno, quindi ho deciso comunque di fare delle interviste politiche e di cimentarmi in questo mondo che era politica il mio, il mio sito l'ho creato perché c'era un eccessivo bisogno di racchiudere tutte le mie attività in un unico posto Certo. Diciamo che io prima avevo un blog semplice di Google e non, non potevo più farci nulla, mi servivano proprio un sito che mi poteva dare delle necessità, un dominio.it in cui potevo farci dirette e racchiuderci anche un canale YouTube. Certo, allora marcocolarossi.it è un po' il punto d'incontro di tutta quella che è la tua attività, ma quando ti relazioni con i politici che reazioni hanno visto che, che sei giovanissimo? Assolutamente sì, ho 14 anni. E diciamo che lì per lui se non uh, molti di questi politici che intervisto già li conosco, cioè li ho visti, io abito a Roma, quindi non è molto difficile avere un contatto con determinati politici determinati gruppi. E per me non uh, diciamo che la prima volta quando proprio glielo chiedi che dici guarda vuoi venire in diretta, diciamo che rimangono un pochino non trovo l'aggettivo adatto stupiti <ride> stupiti esatto stupiti perché no, comunque non, non si aspettano e comunque non si aspettano che un 14 anni faccia attività del genere però diciamo che a me piace quindi alla fine loro si, si abituano rimangono sempre un pochino perché comunque li noto durante le dirette anche se durante le dirette loro sono comunque più tranquilli di quanto possono essere in tv o in un altro canale youtube Sicuramente anche davanti a una telecamera, anche se io ho un, di, ho un minimo di iscritti al canale, se tocco a malapena, no no, no a Malapena tocco i 520, ma d'altronde sono pochi, ma sono comunque delle persone, quando io gli faccio queste interviste ai politici io li vedo tranquillissimi. No, ma la tua attività è assolutamente non solo importante, ma è bello che un ragazzo di 14 anni si appassioni così tanto... A, alla politica e io ti capisco veramente molto molto bene perché anche io sono appassionata di politica, ma mh, le domande le domande che fai ai politici eh, le scegli tu, coinvolgi anche la tua community, come nasce un po' il brogliaccio della diretta? Ah, diciamo che la diretta nasce dal fatto che io mi informo di che commissione sono maggiormente e sul, su un sito che è Open Parlamento che mi permette di vedere le loro attività, di conseguenza se intervisto deputato che, che ha proposto una norma per uh, non lo so, per, le, per inserire le preferenze nella, nella legge elettorale, sicuramente gli parlerò di legge elettorale cioè insomma cerco comunque di andare cerco comunque di andare nel, nell'argomento che comunque a loro interessa, poi guarda anche la commissione, se è un deputato è della commissione non lo so, eh, stasera un senatore della commissione giustizia quindi stasera penso che e parlerò di giustizia cioè domani sera no, stasera. Domani sera insomma un'agenda molto molto fitta ma um, con tutti questi impegni riesci ad avere il tempo per svolgere le normali attività Le ragazzi della tua età e soprattutto i tuoi amici ti considerano un pazzo o approvano? Allora, diciamo che evito maggiormente di parlare di queste cose con, cioè comunque di evitare di parlare con queste cose con i miei amici che perché sarebbe... non è molto interessante per loro, quindi evito. Tranne con alcuni che mi ci posso comunque rapportare, ma vabbè. Non mi vedono come un pazzo, mi vedono uno che fa cose... non lo so, cose fuori dal normale. Quindi più o meno un pazzo, sì. Però non un pazzo, perché i pazzi non sanno quello che fanno. Io invece so bene quello che faccio. Semplicemente, semplicemente questo. Mi vedono come uno che fa cose diverse, che poi non faccio cose diverse, perché lo cerco di spiegare io. E che secondo me la data che maggiormente mi ha premiato e mi ha dato i 500 iscritti, le 4.000 visualizzazioni reali al canale, abbiamo superato i 4.600 insomma, no al canale, al mio sito, cioè reali, vuol dire che, ogni co vuol dire che si sono collegati 4.600 computer diversi in tutta Italia, è proprio il fatto che io faccio quello che farebbe un normale 14 anni e in più faccio pure quello, E sinceramente non so neanche io come faccio, non so dove trovo il tempo davvero complimenti uh, comunque a farlo e penso sia quello quello che mi dà la, la carica di andare avanti no, davvero davvero una bella iniziativa e ti auguro davvero di avere tutto il successo che meriti ma lo stai già, già ricevendo perché davvero i dati che tu stai dando sono dati già importanti ma da grande parliamo del futuro tu che cosa vorresti fare Oddio, quello che vorrei fare io da grande ancora non lo so sicuramente non voglio far politica perché io diciamo che ormai mi sono crocefisso da solo non crocefisso perché a per me non, non è mai interessato però seppur vorrei fare politica ormai mi sono crocefisso da solo perché dal momento in cui io iniziassi a far politica ci sarebbe sicuramente qualcuno che direbbe ah, vabbè allora eh, tu hai iniziato sin da piccolo a fare queste cose perché già sapevi che faresti diventato quantomeno questo è il mio pensiero Poi mai dire mai nella vita eh, però ancora non so cosa farò lo so. che cosa studi che cosa stai studiando io sono il primo anno dell'istituto tecnico commerciale mm. eh, insomma un, un bel impegno ascolta Marco davvero complimenti ehm, ci fermiamo un secondo perché tra poco faremo due domande due a tua mamma per capire appunto la mamma di un beh da grande scusa potresti fare il giornalista no ci sto pensando bello bello davvero complimenti Marco ce ne vorrebbero davvero tanti di ragazzi eh, come te allora ci fermiamo un secondo e poi continuiamo questa intervista con la mamma di Marco